Come lo apri? E ora lo apro, mo no. lo No! E fammi aprire! No! No! Come si apre questo? Con le forbici! cazzo duro! Porca miseria! Ma si apre! Sei spesso Ma che si spessa? Che si spessa? Che... Oh la madonna! Che si, si scorre! Da? Oh la madonna! A cazzo duro? A cazzo duro, ma... Eh, ma te? <ride>